Ciao, sono Marco, a spasso con il fedele amico a quattro zampe in questo posto meraviglioso che io amo in maniera proprio viscerale. L'argomento che voglio trattare con te in realtà non dovrei trattarlo, o meglio non dovrei essere io a trattarlo perché io non sono un genitore, non ho figli e quindi non dovrei dare consigli ai genitori. Dico non dovrei, però una cosa l'ho notata. Al di là del fatto che io sia un genitore o meno, qualcosa l'ho notata, che i figli fanno quello che fai tu, o meglio, ti emulano, sei il loro modello, sia che tu sia il padre o la madre, ti prendono comunque a modello. Cosa significa questo? Significa che se tu fumi, loro fumeranno, con buone probabilità, intendo dire, fumeranno. Se tu litighi spesso, sei una persona litigiosa, loro diventeranno con buone probabilità delle persone litigiose, se sei una persona arrogante con buone probabilità diventeranno delle persone arroganti, ovviamente i figli hanno dei modelli e chi sono i loro modelli se non i loro genitori, i primi modelli intendo dire, se tu rispetti loro rispetteranno, quindi questo non vuole essere un consiglio da dare a dei genitori, questo vuole essere un reminding cioè si dice così non lo so vabbè un promemoria alle persone che purtroppo troppo spesso io vedo che magari hanno il bambino in braccio con la sigaretta in bocca e stanno così perché col bambino di qua perché sennò il fumo poi dopo gli arriva direttamente tanto comunque il fumo gli arriva lo stesso eh? ciao Tanto il fumo poi gli arriva lo stesso perché esiste il fumo passivo, lo conosci bene, ma esiste anche il fumo di terza mano che è quello che ti si deposita addosso e lui inalerà. E Comunque quello che conta è l'esempio che gli si dà, vedo persone che, eh, non so, maltrattano la propria compagna e come la prenderà il bambino, come la prenderà il ragazzo, se lo fa il padre sicuramente lo farà anche lui perché pensa che quello è il modello corretto da, da intraprendere. Insomma quello che intendo dire è di fare un po' più attenzione perché lo so che già lo sai ma spesso ce ne dimentichiamo e a me personalmente fa piacere quando una persona mi ricorda quello che è giusto che io ricordi, mi fa veramente piacere. Ora questa qui era soltanto un piccolo appunto, ciao basato un po' sulle esperienze che ho, che vivo direttamente tutti i giorni e voglio soltanto dare un promemoria, nessun consiglio a nessun genitore, perché ripeto, non sono nella veste più adatta di dare consigli ai genitori, ma solo ricordare questa piccola cosa. Poi, se uno eh, come dire, ha a cuore, o meglio pensa di essere comunque sempre nel giusto, vado a quel punto, va bene, così sia vuol dire che tuo figlio penserà di essere il giusto, anche lui, assumendo i tuoi comportamenti. Detto questo, qualcuno mi manderà a quel paese, io già lo so, e magari qualcun altro invece penserà, dice beh sì, forse dovrei controllare meglio alcuni miei atteggiamenti, alcuni miei comportamenti, E questo pure ci sta, e mi farà piacere se qualcuno la prenderà positivamente. Lo dico, ripeto, per l'ennesima volta, l'ho detto soltanto perché purtroppo in giro vedo dei comportamenti nettamente, a mio parere, errati, sbagliati, che un domani i propri figli riprenderanno a modello. Io ti saluto, mi vado a godere questo tramonto anche questa sera, insieme al fedele amico a quattro zampe che cammina qui sempre vicino a me, come mi piace sto fatto che io cammino e lui è al passo. Un abbraccio, ciao.